Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial su Wakelet. Vedremo oggi come installare la relativa estensione. Direttamente da wakeletcom slash extensions troveremo i tre pulsanti che ci daranno la possibilità di procedere con l'installazione per i browser più usati, cioè Mozilla, Chrome o Edge. Dal nostro account sarà possibile, effettuando l'accesso a Wakelet, dalla home, procedere con la medesima operazione perché troveremo la possibilità di cliccare su Chrome, Firefox o Edge all'interno della pagina iniziale. Se per errore dovessimo chiudere il reminder che abbiamo appena visto possiamo sempre andare sul web store di Chrome e scrivere Wakelet e procedere aggiungendo appunto l'estensione. Dal sito Microsoft anche fra i componenti aggiuntivi di Edge sarà possibile ottenere sempre l'estensione di cui diciamo stiamo in questo momento appunto focalizzando la nostra attenzione per concludere anche su mozilla fra gli addons troveremo scrivendo wakelet la possibilità anche qua di procedere con l'installazione in conclusione l'aggiunta di questa estensione ci consentirà semplicemente cliccando con il tasto destro del mouse di salvare immediatamente la pagina che abbiamo visitato e ritrovarla all'interno della collezione da noi scelta. Per oggi è tutto, vi auguro sempre un buon utilizzo di Wecalet.